Siamo con Guido Bolatto, segretario generale della Camera di Commercio di Torino e siamo qui per parlare di quello che è la sua, il suo impegno qui al Salone del Libro. Noi siamo presenti con questo stand che vedete eh, alle mie spalle che è più che altro un luogo in cui passeranno in questi giorni eh, tante persone eh, che verranno intervistate, verranno filmate, verranno mandate in rete, saranno le persone che la rappresentano le associazioni di categoria del territorio, saranno le nostre eccellenze dell'enogastronomia, saranno aziende che hanno delle storie da raccontare e eh, saranno anche autori, autori di libri che troverete e vedrete al salone. Eh, abbiamo scelto questa formula eh, proprio per essere attivi e presenti, per illustrare, far vedere, far conoscere a tutti il, la varietà del, dell'offerta del nostro territorio. Che non è solo cultura, è anche, appunto, anche cultura, è inogastronomia e, e, e tante, tante altre cose. Le persone che si avvicinano al nostro stand possono trovare anche loro, non aziende, non autori, ma persone del pubblico, possono trovare qualche informazione interessante? Assolutamente, intanto tutte le offerte eh, dei servizi della Camera di Commercio e eh, delle iniziative promozionali che, che facciamo, quindi tutti i nostri eh, progetti di, di promozione in particolare anche quelli collegati alla cultura.